dicono sempre che non c'è mai tempo, che non c'è più tempo e poi rimandano sempre le cose, però io vi dico una cosa, il 17 ottobre alle ore 20.45 qui in Comune c'è un grande evento, cambiamenti urbani, cambiamenti umani, non abbiamo più tempo, siete tutti invitati, vi aspetto.